Ho avvistato Masha, la vera! È stata avvistata un'entità che si trasforma nel tuo youtuber preferito! E i bambini di questa scuola amavano passare il tempo in questo giardino, giocando e divertendosi insieme. Un giorno, mentre i bambini erano seduti sul prato a giocare, videro qualcosa di strano. Un'entità misteriosa si presentò nel giardino e si trasformò nello youtuber preferito di ogni bambino della scuola. Cioè, magari uno vedeva i me contro te, magari un altro vedeva Lion... Oh mio Dio Magari un altro vedeva me Spero Ma c'era qualcosa di strano In questa entità Non era l'originale youtuber preferito Dei bambini Ma una versione Malvagia E distorta di lui Probabilmente era la versione Exe La creatura sembrava amichevole E invitò i bambini A seguirlo In un'avventura emozionante Ma i bambini sapevano Che c'era qualcosa Che non andava avevano paura Di seguirlo L'entità malvagia Non voleva altro Che controllare i bambini E farli Mangiarli Diciamo Ma i bambini di questa scuola erano più furbi Per fortuna erano più intelligenti Più svegli e si accorsero Del piano malvagio di questa entità Così decisero di unirsi e di trovare Un modo di sconfiggere l'entità C'era magari il bambino che era uno scienziato Che diceva no possiamo fare così no Cosa? È un bambino del cerno Insieme scogitarono un piano geniale Per intrappolarla i bambini riuscirono A catturare l'entità malvagia però l'entità Si ribellò e scappò via Oh porca puzzarda E ora questa entità viaggia di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 Però si è spaventata perché c'era un ognomo lì. E stava giocando. Tipo stava lanciando la pallina Guarda, sì, perché era uscito dalla... No, assurda questa cosa <sussurra> Quella forse è Masha Quella è forse è Masha Quella è forse è Masha Ha fatto anche... I oh mio Dio no, no, no, no, no. <surra>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 Però devo fare la videochiamata con lei, assolutamente. Perché dobbiamo vedere se Sibilo funziona. No. Eh, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, Masha? Tunis! Ti ripeto, non sei la vera Masha, tu la, la vera Masha non sarebbe mai così. Tu sei un'entità cattiva, vero? Tunis, non ci vuole un genio per capire che io sono l'entità cattiva.